Ciao a tutti ragazzi sono Dani26 Oggi vi mostrerò i peghi Nel senso vi spiegherò che cosa sono i peghi Praticamente definiscono che cos'è qua Quali possono, quale persone possono usare eh, l'app a una determinata età Allora Incominciamo dopo la sigla che tipo i contenuti dei tre peghi diciamo sono diciamo meno spaventosi perché nel senso fanno più ridere magari quelli di 18 peghi fanno veramente vedete infatti qui sotto c'è ne ho recuperato uno che diciamo indica più o meno paura infatti qui 7 3 7 e il 12 c'è paura infatti nel Peggy 18 sono diciamo piena di violenza cioè si infatti c'è il pugno più o meno mh, ci sono dei giochi diciamo che sono tipo 12 Peggy ma, mh, ma in realtà comunque sarebbero anche 3 Peggy perché volendo magari fanno anche ridere magari perché mh, magari l'hanno scelto con un'altra un supervisione cioè, con, per far ridere intendevano tipo un'altra cosa mh? però comunque mh, vuol dire che tre, pe eh, tre peghi vuol dire che lo possono usare le persone di più di tre anni cioè comunque quasi no tutte le persone tre peghi sette peghi inizia già ad essere che devi essere maggiore di sette anni ah, infatti mh, è più o meno paura, nel senso che più o meno lì c'è paura, nel senso, c'è poca paura, nel senso che tipo Minecraft è 7 peghi, perché tipo c'è anche lì un po' di paura. Stesse, nel 12 peghi, invece, come potete vedere qui, c'è tanta paura perché appunto 12 peghi devi avere almeno 12 anni. Mm? Appunto um, ci sono dei giochi per maggiori di 12 anni e. Mm, per maggiori di 12 anni mm, intendo mm, 12 anni compreso, intendo maggiori di 12 anni, nel senso da 13 anni, 14 anni via così. Mm. Invece, 16 peghi vuol dire che inizia lì già a essere un po' di violenza, come, poi, come potete vedere qui, mm. infatti, lì cioè c'è già il coso del pugno con su scritto violenza mm, comunque appunto 16 peghi sono per, i se, mm, per le persone con più di 16 anni invece 18 peghi è violenza estrema infatti adesso eh, se voi cercate un'app 18 peghi come non lo so comunque cercate su internet app 18 peghi e lo trovate se voi cercate un'app con 18 peghi esce violenza estrema e ovviamente online, nel senso che se io tipo gioco con ehm, un mio amico in un gioco a 18 peghi, ovviamente mh, ci riusciamo diciamo a incontrare, mh? però anche in quelli con i tre peghi più o meno, però online lì nel senso che tipo ciao come stai sono, cioè, eh, Diciamo non c'è scritto non dare le tue informazioni personali, robe simili come in un gioco che ci gioco ai dei, che praticamente devi costruire una fattoria. Eh, comunque c'è un altro peggy che più o meno comprende tutti i peggy, aspettate che vi zoom, più o meno i 12 peggy, mm, più o meno dai 12 7 peggy, però di più, cioè 12 7 peggy più o meno li potete usare, lo possono usare più o meno tutti e quelli minori di 12 peghi compreso anche 12 peghi quindi se voi usate volete scaricare delle app vi consiglio app da 12 peghi in giù perché 16 peghi in su iniziano ad essere diciamo per maggiorenni o robe simili comunque per persone diciamo molto grandi però tipo i giochi mh, tra, tanto violenti poi una volta che ci prendi la mano diventi sul serio come nel, cioè io non, non lo so però ci, cioè, più o meno lo so, lo so non mi è mai capitato però più o meno lo so mm. comunque c'è un altro Peggy che adesso ve lo faccio vedere aspettate ah comunque ci sono delle ci sono delle app scusate non, non riuscivo. ci sono delle app che appunto permettono se voi vedete il telefono ai vostri figli permettono a um, Tipo di fargli scaricare giochi Solo 3 tre peghi Aspettate che rimetto tutto qua permetto di far scaricare Tutti i giochi Nel senso Quindi anche quelli a 18 peghi Sconsigliato mm. Cioè ovviamente A meno che non avete un bambino eh, Di 18 anni Però non ve lo fa mettere Quindi mm, Praticamente 18 peghi Cioè violenza estrema Appunto qua potete scegliere e appunto, io ho cercato supervisione dai genitori perché, appunto, come Spotify, se voi andate a vedere, adesso poi prendo il mio telefono e ve lo faccio vedere: Spotify e supervisione dei vostri genitori. Comunque, questa immagine qui non è touchscreen: i Mac non sono mai stati touchscreen. Praticamente, qua dice livello massimo di restrizioni, nel senso, quindi quello diciamo i giochi maggiori sono tre peghi: sette peghi ci sono, tipo Minecraft. Poi vi metto qualche gioco in descrizione, 3 peghi, 7 peghi, 12 peghi, 16 peghi, 18 peghi, non, non so trovarli, quindi vi metterò soltanto dei 12 peghi in giù. Poi vi metterò anche uno col punto esclamativo, cioè, cioè supervisione dei genitori, adesso ve lo faccio vedere l'icona. Comunque questo punto esclamativo qui... Questo qui eh... Adesso ve lo faccio vedere tipo Spotify... Ecco supervisione dei genitori... Quindi vi consiglio... Di... Mh, diciamo... Supervisione dei genitori vuol dire più o meno tutte le età... Però alla fine si riesce a risalire di quello che cercano i vostri figli... Tipo su YouTube... Se... Mh, io cerco tipo... Eh, Dari 26... Mi raccomando iscrivetevi anche, se non siete già iscritti, e condividete il video. Mm, praticamente vuol dire che si riesce a risalire quello che si guarda. Quindi se io guardo tipo uh, Dani 26 um, un genitore o comunque qualcun altro che usa l'account riesce a risalire. Mm. Stessa cosa mi sembra Chrome. Chrome è supervisione dai genitori Nel senso che se tu sei un bambino e eh, I tuoi genitori riescono a risalire a tutte le tue le cose Appunto con l'app Family Link eh, Che non so come dirvi come si configura perché faccio veramente schifo eh, Praticamente eh, Family Link poi bloccare il telefono, fargli riprodurre un audio in caso il vostro figlio l'abbia perso, comunque lo state cercando. Oppure bloccare applicazioni, mettere tempo limitato, comunque non ve lo consiglio perché è difficilissimo da configurare. Ho tentato però devi, mettere, devi fare un casino, quindi ve lo sconsiglio. Magari prendete tipo la modalità bambino in un telefono, fate qualcosa ma non Family Link. È di Google, ok, che volendo potete bloccare anche l'account Google, cioè potete fare moltissime cose, però ve lo sconsiglio vivamente. Non, pote non può cambiare l'immagine profilo dell'account, infatti mh, molte persone si tengono tipo l'iniziale del nome o nome e cognome o comunque l'immagine di default. Quindi spero che questo video vi sia tornato utile in qualche modo, perché... Capisco anch'io io che sia un po' inutile, però comunque per alcuni sarà anche utile. Eh, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video perché voglio che si sappia in giro eh, dei peghi. Perché molta gente dice ah, questo gioco qua, anche se non sa che può essere anche pe eh, 18 peghi, quindi per maggiorenni, ma io ho soltanto 16 anni, quindi. Dice ciao provo a scaricare questo gioco ah, Tanto c'è scritto 18 Magari dice che devi almeno Avere 18 mesi di vita Lo so che sarà un po' improbabile mm, E dice ok va bene Lo scarico E poi sarà 18 Peggy Quindi eh, voglio che si sappia in giro Quindi condividete Tante tante condivisioni Mettetelo sullo stato di Whatsapp Condividetelo a tutti i contatti Però condividetelo e spero che questo video vi sia tornato utile, noi ci rivediamo in un prossimo video.